Buongiorno e bentornati, in questo video vi presentiamo il volume luminescenza nel regno minerale, la magia dell'arcobaleno di pietra, l'autore è Guido Mazzoleni e la fotografia è di Roberto Appiani, l'editore è Libri Sandit e il costo del volume è euro 28, è un volume importante, mancava questo volume nel panorama italiano di libri dedicati alla luminescenza ed è un volume ricco di tante fotografie Luminescenza nel regno minerale Guido Mazzoleni fotografia di Roberto Appiani La magia dell'arcobaleno di pietra Libri Sandit Grazie per l'attenzione e vi aspettiamo per il prossimo nostro video. A presto.